Lo scopo di Dio circa le nostre case editrici, parte 2 La profezia con la quale Giovanni assolse la sua missione sottolinea la nostra opera Preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri Nello stesso modo in cui Giovanni preparò la via al primo avvento noi la dobbiamo preparare al secondo avvento del Signore Le nostre case editrici debbono esaltare le esigenze della legge di Dio che è stata calpestata. Stando davanti al mondo come dei riformatori, esse devono diffondere uno spirito di riforma, dimostrando che la legge di Dio è il fondamento di ogni riforma duratura. In modo chiaro e distinto, esse devono mettere in evidenza la necessità di ubbidire a tutti i comandamenti. Grazie alla loro testimonianza, il sabato del quarto comandamento, apparirà come una testimonianza che ricorda costantemente i Dio. Non si dimentichi mai che queste istituzioni debbono collaborare col Ministero dei Delegati del Cielo. La loro opera è rappresentata dall'angelo che vola in mezzo al cielo, recante l'Evangelo Eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo, e diceva con gran voce, Temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta. Apocalisse capitolo 14, versetti 6 e 7 Da esse deve partire la terribile denuncia. Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell'ira della sua fornicazione. Esse sono rappresentate dal terzo angelo che seguiva e che diceva con gran voce. Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà anche del vino dell'ira di Dio. Versetti 9 e 10